Ciao a tutti, oggi prepareremo i carciofi ripieni. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carciofi, pan grattato aromatizzato, parmigiano, olio, acqua, sale, pepe e capperi che sono facoltativi. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano. facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10, mettiamo da parte il parmigiano tritato, adesso riposizioniamo il boccale, facciamo un po di spazio e Riempiremo i carciofi. Prendiamo il carciofo. Iniziamo prendendo un cappero. Lo mettiamo all'interno della foglia. Prendiamo il pangrattato. E andiamo a riempirlo. Passiamo all'altra foglia, ovviamente come avevo detto i capperi sono facoltativi. E proseguiamo così con tutte le foglie. Dove aver riempito tutti i carciofi, adesso versiamo all'interno del boccale che non abbiamo lavato, perché non è necessario, l'acqua e il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il baroma sopra il Bimbi, prendiamo il sale, mettiamo un po' di sale a secondo del vostro gusto, un po' di pepe, il parmigiano, l'olio. Chiudiamo il Varoma con il suo coperchio e facciamo cuocere per un'ora. Temperatura Varoma, velocità 1. La cottura dei carciofi è terminata verificate eh, assaggiandoli che siano eh, di vostro gradimento a livello di cottura eventualmente prolungate per altri 10 minuti sempre a temperatura varoma. I nostri carciofi sono cotti, andiamo a impiattare. Carciofi ripieni, grazie.